Ciao bambini e bentornati al Gormiti Show! Show. Oggi abbiamo le costruzioni dei gormiti. Sì, wow, che bello Giada, e ti dirò di più. Nella torre del fuoco troviamo il mio personaggio preferito, Lord Carrion. E in quella del ghiaccio, Lord Tritio. E nella torre degli elementi, che tra poco costruiremo Giada, troviamo Thorak, Lord Voidus e Tifon Johnny, io voglio assolutamente giocare. Andiamo subito. Wow Giada, che capolavori! Hai proprio ragione Gianni, siamo stati bravissimi! È vero, è vero, sì, con tanta pazienza, ci siamo armati di tanta pazienza. Tanta, eh. tanta. Perché eh. effettivamente per fare queste costruzioni ci vuole il tempo. Eh sì, perché sono pezzi piccoli, piccoli. E eh sì, fatemi aiutare da mamma, papà, zio, nonno, cugino, amici. fratello, sorella, amici, Tutti amichetti, sorelline, fratelli. Perché sì, ci vuole un po' di pazienza, non eh, è che si fa così in tre secondi. Eh perché no. poi guardate che capolavoro viene. Wow, wow, wow, guardate la mia torre del fuoco, che bella, si può anche muovere, guarda. Tutto e c'è anche cioè, il fuoco finto. È vero, finto. E c'è Kevin che sta sorvegliando, metti caso, arriva qualche Darkan e è pronto a sconfiggerlo. Invece, guarda qua, qua, abbiamo il ghiaccio finto. È bella, che mi piace davvero sì. tanto. È bella alta, anche perché così dall'alto si può vedere tutto. È vero, già, quanto... allora, abbiamo fatto la torre del ghiaccio. Abbiamo fatto la torre del fuoco. Dopo la torre del ghiaccio, dopo la torre del fuoco. Si mi... gioca. No, ok, abbiamo già giocato, ma bisogna... No, no, giocare proprio... Sì, adesso ci giochiamo, però bisogna montare. Che bella scatola. Ma che scatola! Dai, questa, cosa fa? Allora, Giada, mm. adesso questa sì. la, la apriamo. No, no, aspetta, aspetta. Ci sono un sacco di pezzi, non hai idea. Sai appunto... cosa facciamo? Sai cosa facciamo? Li montiamo fino eh, circa la sera. Poi facciamo uno spuntino. Vai, facciamo un po' di cena, prepariamo un po' di pasta o un, una pizza al volo sì. e poi la continuiamo. No, Gianni, non possiamo, abbiamo tantissime cose da fare, ma, ma tantissime. Giada, ma i nostri bimbi, abbiamo pochissimo tempo, quindi. Ma i, ma i nostri bimbi vogliono vederla Uah, montata. Sì, sì, la guarda, eh, faccio io. Ecco ma, fatto, visto in un secondo. Cioè. Ma, ma allora potevi farla anche prima la ma magia che ci abbiamo messo un pochino a fare. Eh, ma che gusto c'era, ah, dobbiamo divertirci a crearla È no? vero, c'hai cioè, anche ragione tu. Che bella la torre degli elementi! Ma che è salto bellissimo. nel, nel, nel, passato, nel sì. passato che facciamo, bellissima. Poi c'è attenzione: perché c'è un Lord Voidus pronto ad attaccare la torre. Quindi devo fare così. Ah, sconfitto Sato. così? Sconfitto, <ride> è, stato <ride> molto, <ride> è stato molto È stato molto già. Sparito. Basta! Giada, uh, già, dobbiamo proseguire seguire il Gormiti Show, va sì. bene. <ride> Però a me questa torre piace davvero tanto, tanto. Andiamo? Gianni, Gianni, Bambini, secondo me sta ancora giocando con il building set, ma so come farla arrivare. Sicuramente non dice di no ad una sfida. Sento odore di sfida! Dove eri finito Gianni? Eh, già lo sto annusando perché proprio sentivo questo odore di, di vittoria ovviamente e, e sei pronta a perdere? No, sono pronta a vincere Gianni Rifacciamo vincere. tutto, sei pronta a perdere? No, sei pronta a perdere tu Ma già è impossibile, hai vinto una volta? Beh, allora. iniziamo Sì. Mm. Allora Aspetta, mi devo concentrare un attimo No No, no, no, no. Allora, allora voglio no. questo perché dici che vincerà L'ho vista, vista prima di te La volevo io Aspetta Ultimamente devo ammettere Che non funziona più La mia tecnica Dell'ascoltare il gormita Ormai dormito. è vecchia la mia tecnica Johnny No Stanno dormendo Bisogna rinnovarsi oh, oh, oh. Questa Proviamo Proviamo Dai che ti sto aspettando Un attimo Ci vuole il tempo Che ci vuole Ah Piace Non è un lord Perché è da tanto Che non trovo un lord Però Ho trovato Wewe ho trovato Vulcan. Io ho trovato Icaros. Ci sta, mi sembra una, uno scontro molto equilibrato. Sì. Sulla card. Che numero hai, John? Il numero 8, cara mia. 8, 8. 8 ce l'ho anch'io numero 8. Facciamo un gioco. Ancora. Al mio 3. No, no, non ah. quello. Al mio 3. Urliamo il numero. No, che urliamo il numero. Al mio 3, ci, eh, tu mostri il, il, il piede a me e io mostro il, il mio piede a te. Ok. Pronta? Sì. 3, 2, 1. Vedi, così nessuno può barare più, a ah, parte che non l'ho mai barato. Però sì, ci ho barato altre però volte. Però ho trovato Eh vabbè, hai vinto per una volta e va bene. Ho trovato il numero 3, già che ho trovato il numero 1, quindi ho perso. Vinto, allora... vinto, vinto, vinto sì. Sì, sì, sì però sì, non, queste sì. non sono le cose importanti. Sì, sì, le cose sì. importanti sono queste. No, no, no. Sì, sono queste. Arrivano adesso perché cioè. andiamo alla bacheca gourmetta. No? È arrivato il momento della batica gormitica! Oh. Ah, ci sono arrivati eh, un disegno, ok? E una foto. Il disegno è molto particolare, mi piace anche tanto perché troviamo un Koga di diverso dal solito ok. Sì, un Koga in versione in ghiaccio esatto perché il nostro Koga no, è del magma fuoco e in questo caso appunto è azzurro colori del ghiaccio wow sì, Nicola è stato davvero bravissimo grazie perché aveva una grande fantasia per farlo grazie Nicola davvero ci piace molto questa versione di, di Koga grazie e poi ci è arrivata e la foto di Saverio sì. con tutti i suoi gormiti con l'esercito un esercito dei gormiti. di gormiti ce cioè ma... li ha ovunque per terra mm. eh, sul divano ovunque sono ovunque sui mobili un sacco di chissà quante storie fai con questi sì, Gormiti guarda che contento che è immagino grazie Saverio grazie Nicola grazie ai bambini che continuate a mandarci questi disegni foto a noi piacciono tanto tanto tanto Sì, e se volete partecipare al Gormiti Show e parlare con, con, noi, con noi o farli vedere in diretta basta andare sul sito GormitiShow.com e, e seguire tutte le istruzioni è molto semplice anche fatevi aiutare da mamma e papà che eh, riuscite a farlo ok Niente, Giada, è, è finita la puntata. È finita la puntata, Gianni, dobbiamo salutare i nostri amici. Cosa devono fare? Seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, il nostro canale sì. ufficiale YouTube, YouTube. Mettere tantissimi like. Iscriversi al canale. Guardare il video. E condividerlo. Il video, condividerlo, farlo vedere all'amico. Farlo vedere alla mamma, farlo vedere al papà, alla zia, al nonno. Insomma, al mondo. A tutti quanti. <ride> Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao. ciao.